contestava. beh poi li hanno decimati tutti, e la politica ha sopraffatto eh, queste, queste, queste proteste, queste manifestazioni anche civiche e pacifiche e voglio vedere chiunque a essere eh, terminato e bastonato dal punto di vista sanitario per vent'anni alla fine non ce la l'ha più. Senti, diciamo, mi vuoi dare, anzi ci puoi dare dei dati proprio sicuramente che ci saprai cioè, quando c'è qui eh, diciamo, l'estiva eh, quanti sono stati i morti, i tumori anche gli operai colpiti perché immagino che anche tanti operai che lavorano il dato totale dei morti eh, così a memoria non, non lo ricordo, Pislink sta aggiornando sul proprio sito e questo è un lavoro che fa il professor sì. eh, prendendo i dati eh, le, della mortalità che per legge un comune deve, deve avere e poi fa uno scorporamento a livello di quartieri eh, e a livello di sesso e di età e in base a questo uh, riesce a fare una statistica e a capire come muoiono le persone inizie nei vari quartieri mm -hmm. e da questi dati, incrociando anche i dati dell'ASL eh, il professor Malescotti ha potuto eh, vedere che ci sono eh, 15 morti, ogni, sto dando un dato così vado a memoria, 15 morti ogni 100 abitanti nel Tamburi per, per, per, per tumore, 5 morti ogni 100 abitanti nel quartiere sì, sì. Avevo... lontano, 20 km. Questi in no, sono no. dei lavori riportati sul sito di Pizzlink. A memoria i numeri, così sì, sì. a memoria no, ma non, non li ricordo. Poi ci cioè, atteniamo naturalmente poi il professore ha fornito questi, questi dati statistici elaborati da professionisti eh, quindi non soltanto da lui che eh, come professore molti lo contestano no? e dicono "Ma ah, perché Malescotti è un professore italiano ma perché e Alessandro prende semplicemente dei dati e poi eh, li fa anche elaborare a dei professionisti del, del settore della statistica eh, e poi si, si attiene comunque ai dati ufficiali Alcune volte è stato contestato ad Alessandro per aver diffuso un dato, diceva ah, ma perché lo tiri sì, fuori tu? <ride> Ho tirato fuori un dato del Ministero della Salute, sì, se sì, poi voi non andate a tirare fuori io lo vado a tirare beh. fuori al sito eh, e questo è il lavoro che poi ha fatto Pierce in quel lavoro di informazione, Alessandro nel 2008 veniva correlato eh, da RIVA per aver, messo, per aver divulgato un dato sulle emissioni di mercurio, mm -hmm. ma erano le emissioni di mercurio che l'ILVA doveva... Eh, dichiarare al registro eh, europeo e quindi prima destra Alessandro lo divulgò e loro si incantano per una divulgazione di dato, che comunque è un dato che tu devi, devi comunque dare al registro europeo appunto per le emissioni industriali. No ma infatti ho visto il dato che ha dato il professore... Eh, rispetto al quartiere di Stamburi proprio non in viglia intervista e poi c'è un'incidenza di mortalità c'è anche non... un altro dato particolare eh, che ha tirato fuori un, uno studio eh, è sempre Sentieri oh, non provare, se non è Sentieri è il studio di corte del, do, del dottor Forastiere eh, che ha certificato un deficit cognitivo mm -hmm. sui bambini mm -hmm. dei quartieri adiacenti allo no. stabilimento e quindi ha detto che nei quartieri adiacenti all'area industriale il quoziente intellettivo è questo, man mano che ti allontani dall'area industriale il quoziente intellettivo sale. Ecco, ecco. e Quindi c'è un'incidenza dei metalli, in maggior modo il piombo, che sul cervello uh, ha degli effetti devastanti. Ecco, eh, anche sulla connessione. Eh, diciamo, quali sono uh, diciamo, appunto, i metalli, gli elementi inquinanti che il mostro... I fuori, diciamo, um, eh, parlavi di mercurio, di piombo? Sì, metalli pesanti sono mercurio, nickel, eh, piombo, eh, vanadio. Eh, Arpa ci dice che il 99% degli idrocarburi policilici aromatici eh, eh, eh, che, vengono, che arrivano sulla città di Taro e quindi sono state captate dalle centraline dal monitoraggio di, appunto, di controllo dell'Arpa provengono dalle cocherie e quindi idrocarburi policiclici aromatici che sono una famiglia molto vasta dove all'interno c'è il temutissimo benzodirene, esatto. cancerogeno, il benzene, l'idrogeno solforato e, e poi tutti i vari metalli che eh, sono eh, appunto derivanti da, dal ciclo produttivo e quindi eh, a parte il monossido di carbonio, eh, CO2 eh, non dimentichiamo che la Puglia è la prima regione in Italia per emissioni di CO2 sì. e l'apporto di CO2 della Puglia è dato da Cerano, dalla, dalla, dalla centrale elettrica di Brindisi, più l'invalitare cioè, e poi tutti i metalli, i metalli pesanti, gli idrocarburi volatili e quelli che vanno in falda. Hanno costruito per esempio una cosa che effetto mediatico colpisce, eh, ma vi hanno costruito la copertura dei parchi. La copertura dei parchi è stata costruita in un'area che la stessa ILVA, in contraddizione con ARPA, aveva certificato, era inclinata nel topsoil, nella falda superficiale a 2 metri e nella falda profonda a 15 metri. E quindi i parchi minerali sono stati costruiti in totale ehm, eh, violazione del testo unico ambientale per omessa bonifica, perché quell'area lì andava prima eh, fatta una messa sicurezza in sicurezza d'emergenza e poi andava fatta una bonifica, non è stato fatto nulla, hanno costruito sopra la copertura dei parchi. Senti, invece la situazione attuale qual è? Eh, chiama a livello politico, a livello, parlavi appunto di immunità, no? C'è sempre questa immunità? C'è sempre questa immunità, il governo 5 Stelle barra, Lega aveva fatto il decreto crescita, crescita che aveva fatto un po' il gioco delle tre carte che si fa nella stazione di Napoli e cioè aveva, ci dicevano i nostri cari parlamentari purtroppo anche quelli locali che l'immunità penale era stata levata. in effetti non era stata levata. e questo non lo dicono gli ambientalisti non lo dice Manno, lo dice Maria Scotti. lo diceva un documento del MES un documento del centro studi della Camera del Senato e diceva L'immunità penale è stata levata nelle more dell'attuazione del piano ambientale, ma rimane nelle more dell'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, quindi, quindi era, era un giochetto davvero sì. molto bello. Quindi, autorizzazione integrata ambientale e tutte le prescrizioni da attuare, e poi altre, uh, altre opere ambientali. E quindi, fai il, il piano ambientale, quindi, levi l'immunità penale. Nelle mura dell'attuazione del piano ambientale, ma era rimasto nelle mura dell'attuazione dell'autorizzazione del interna ambientale. Comunque alla fine il nuovo governo eh, PD, Movimento 5 Stelle, con il nuovo decreto, eh, di cui non ricordo il in questo momento, comunque con il nuovo decreto eh, ristabilisce tutto come era prima, e purtroppo chi ha fatto propaganda anche. Su questa, eh, su questa cosa, dal 6 settembre non ci sarà più l'immunità penale esatto, comunque no? dicendo una cazzata, mm. perdonatemi le uh, l'espressione, ma purtroppo era così perché lo dicevano gli stessi documenti del centro studio di Camera e Senato uh, dal 6 settembre, assero il Mittal che addirittura si permetteva di fare le minacce come può un privato venire in Italia e minacciare un governo mm -hmm. e dire se tu non mi dai l'immunità penale io me ne vado ma sì, Avevo sentito anche un dato una io... serie di sì, sì. licenzio, 8 persone mi sembrava, ma quello comunque lo sta facendo mm. perché, comunque, alla fine da 11.000 operai a sommittato vuole arrivare a 5.000 operai, okay. gli stessi che ha a Ghent in Belgio, mm. eh, agli stessi volumi di produzione, e tu per raggiungere il brecchire nel punto di pareggio, con 4 milioni di tonnellate appena che fai di, di acciaio. Uh, devi avere 5.000 operari, quindi assolutamente comunque manderà tutti in cassa integrazione, se ne aggratterà lo Stato e, e poi gli italiani devono anche sapere che dalla gestione commissariale ad oggi uh, Ilva, una stima nel sole 24 ore, ha perso 9 miliardi. Questi 9 miliardi eh, incidono sul debito pubblico, esatto. la gente che se ne frega dell'Irba di Taranto non sa che l'Irba di Taranto la sta pagando con le, con le sue tasse, esatto. con il debito pubblico creato perché? Perché 5 milioni di tonnellate, eh, già con 5 milioni inquini, 11 o 6 o 8 milioni non li produrrai mai perché ammazzi la gente immediatamente, esatto. ma comunque inquini anche con, con 4 milioni di tonnellate, il brecchino non si raggiunge. 11.000 operai sono tanti, arriveranno a 5.000 operai, a 1.000 a mille, piano piano, a 6 mesi alla volta elimineranno tutti. Elimineranno tutti. Arsene Omitale dice bella, questo bel ricatto, se non mi date di a penale me ne vado, ma ci ha, ma... ha pensato il governo Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, a dire non vi preoccupate, in questo <ride> caso sicuramente sì. i signori del Partito Democratico, che, erano, cioè, che sono stati autori di tutti i decreti di eh, ne sa qualche cosa la nostra cara neoministra neo Bellanova che oggi è all'agricoltura mentre prima era vice ministra al Mise insieme a un signor Calenda e eh, quindi tutti i beni di Salvairo uh -huh. loro li conoscono benissimo uh -huh. e eh, quindi l'immunità penale ad mità la resta, immunità penale significa che tu puoi fare reati ambientali e nessuno ti perseva. Tu puoi uccidere nessuno ti fa nomina. Sì, loro sì. ci giocano su questo fatto perché dicono vabbè l'immunità penale non c'è uh, se c'è un uh, incidente dove è morto l'operaio, lì comunque l'indagine te la vecchi, sì, ma qui. Io intendo uccidere non come incidente sul lavoro, ma cioè, quello che stanno facendo con l'inquinamento. Puoi uccidere perché c'hai lo slotting, la coperia che si butta e li vediamo ogni giorno. E noi ogni giorno portiamo in procura l'ultimo aggiornamento che io ho portato insieme a, ad Angelo Di Ponzio che è il papà di, di Giorgio che è morto uh -huh. per un sarcoma delle parti molli. Il sarcoma delle parti molli, lo IAC ci dice che viene perché c'è la diossina, il primo marcatore del tumore delle, del sarcoma, delle parti molli, viene perché c'è la diossina. E, e quindi abbiamo depositato questo uh, esposto con tutte le missioni della gestione ArsenalMittal aggiornato ad agosto 2019 e cofirmato da 6.000 persone che hanno tirato fuori Ehi. il documento e ci hanno messo documento e firma, eh, non quindi una semplice petizione online, un esposto vero e proprio con 6.000 firme. Per cui. Mh, o non possiamo che fare semplicemente questo tipo di resistenza civica resistenza e... civile sociale, politica resistenza e... civile e... che poi scusami diciamo, eh, un pensiero che io ho sempre avuto l'ilba di Taranto cioè, l'ex ilba di Taranto, ilba di Taranto vabbè, no, ma lo diamo istante. più altro un e, è vero che l'incidenza maggiore è qui ma l'inquinamento va va Beh, cioè Va, in, va per l'Italia, va per il mondo... È un, uno dei è. più grossi luminari della... della cioè è un, della problema, è un problema, che problema che riguarda tutti. Un problema che riguarda tutti. Eh. La clinica industriale, il dottor Racanelli, che è stato anche testimone al processo ambiente svegluto, che ha fatto perizie per, per il Jeep, ci dice che la diossina cammina, eh certo. cammina per centinaia di chilometri, certo. non è che la diossina si ferma a 20 chilometri dove... L'ordinanza dice che non si può pascolare esatto. all'interno dei 20 chilometri di a diossina. Esatto, va bene, esatto, esatto. Quindi, infatti, questo è un pensiero che ho sempre avuto. Per questo, sento anche questo discorso della Silva uh, personalmente, è anche molto mio. No, perché mi riguarda. E forse è, è proprio questo cioè, se ci fosse da parte della, del popolo italiano questo ci riguarda. No, <ride> non lo so, e è. Un... Più, più informazione, ma mm. ha pubblicato uno studio uh, della, della, della sanità regionale, mm. la regione Lazio, dove ci dice che in nove anni a Roma sono morte 15.000 persone per uh, patologie da inquinamento da traffico. Certo. E sono dati allarmanti, però la popolazione ha consapevolezza di questa, uh, Mariscotti si, si domandava. Ma, le associazioni civismo a Roma cioè, dove sono? questi dati dovrebbero allarmare tutti a Roma, nella capitale 15.000 persone che contraggono patologie tumori e altre patologie gravi per la respirazione per la cardiopatia, ictus causate da inquinamento da in 9 anni 15.000 persone sono dati allarmanti e poi però qui a Taranto la diossina tra le vittorie, nelle cozze, esatto. nel, nel, nel cibo, nel, latte, nel formaggio, nelle parti grasse degli animali, ce la ritroviamo... Dopo. Quindi è un po'... Mm. Insomma, viene tutto inquinato. quindi, no? ambiente, Un altro capo d'accusa del processo ambiente del venduto è contaminazione della catena delle sostanze alimentari. Cioè, anche il mare immagino, no? Assolutamente anche... Eh. anche il mare perché uh, una recente, uh, un recente documento del, del, del dottor Comertano L'Asli di ci dice che nel pesce per scarazzardo c'è Mercurio, eh. nelle cozze l'Asla ogni anno ci dice che c'è TOT di ossina che sfora di ben oltre il limite e quindi nel primo segno del marticolo ha interdetto l'arlevamento dei niti di... Qual... però eh, c'è da dire che le poste di Taranto non è che re restano a Taranto vengono anche immagino portate eh, in tutta Italia e quindi questo è un problema appunto come diciamo che, che ri tutto. ci riguarda ci Senti Luciano, per concludere, ci dai riferimenti dove le persone possono seguire? Eh, siti, canali, pagine il sito eh, eh, principe che ha fatto tutta l'informazione è sicuramente peacelink.it peacelink.it peace che ha tracciato tutta la storia eh, delle denunce e eh, delle questioni ambientali Anzi io ehm, naturalmente collaboro con il professore in merito e con altre persone di Paclink eh, sul sito. Altre diciamo, indagini e, e, e pubblicazioni personali le ho fatte su veralicas.org, veraleax.org eh, dove ho eh, effettuato altre denunce e dove anche queste denunce sono state acquisite eh, dalla Procura, dalla procura Italia. E quindi ecco, invitiamo le persone e a e veralic.org Ok, grazie Luciano. Grazie, grazie